Ringraziamo innanzitutto il CESPI per questa eh, magnifica opportunità che ci dà di fornire qualche contributo, mh, speriamo non particolarmente modesto, ehm, per definire alcuni nuclei di riflessione per il futuro degli aiuti. Il sistema degli aiuti ehm, è in effetti un sistema ehm, che non ha subito grandi trasformazioni, sia nel senso dei veicoli, degli strumenti finanziari, sia nel senso delle prassi e che rischia di ehm, venire considerato come eh, superato, eh, allora quando è solo in qualche modo forse obsoleto eh, proprio in alcune sue caratteristiche. Eh, la prima delle domande che ci è stata fatta è, ehm, quale, è quale può essere eh, la ragione per eh, sostenere ancora la razza, la giustificazione degli aiuti eh, allo sviluppo. Beh, certamente eh, dal punto di vista eh, dei paesi donatori, dai, dal punto di vista dei paesi che in qualche modo eh, sin dagli anni 70 si sono eh, impegnati in questa pratica, seguire la conferenza di Londra e poi con tutti gli altri strumenti, soprattutto del comparto multilaterale, ma non solo, eh, e definiti eh, nel contesto dell'Ox dell'Oxedac, eh, una delle ragioni è eh, quella della conoscenza per i paesi ehm, donatori eh, la cooperazione e lo sviluppo è uno straordinario elemento uno straordinario laboratorio sociale e, e intellettuale che consente di comprendere molto meglio eh, la realtà eh, delle condizioni del pianeta eh, basterebbe pensare alle prassi eh, del quotidiano degli operatori sul terreno, eh, il comparto delle ONG, eh, le ONG che fanno ricerca, ricerca operativa, ricerca eh, e sviluppo, i grandi eh, centri di ricerca, ehm, sono tutte istanze che non potrebbero esistere senza un contatto diretto con la microfisica eh, che il, solo il terreno può offrire, e non potrebbero produrre quegli elementi di stimolo e di riflessione che invece hanno caratterizzato eh, gli ultimi 40-50 anni eh, di dibattito non solo sullo sviluppo ma anche sulle politiche internazionali e sul futuro del mondo. Oggi viviamo due grandi crisi, sono di grande attualità, quella della pandemia eh, del Covid e ehm, dagli anni almeno 90 la grande crisi dell'ambiente globale e sono due fenomeni di importanza capitale che hanno trasformato e stanno ancora continuando a trasformare il mondo e per i quali i sistemi di cooperazione, i sistemi di conoscenza legati alla cooperazione e allo sviluppo io ritengo siano fondamentali e siano di grandissima importanza ancora oggi. La seconda domanda era eh, qual è l'esperienza forse di riferimento che potrebbe essere interessante preservare eh, per quanto concerne eh, la cooperazione italiana. Io credo che sicuramente le politiche, i grandi programmi di vaccinazione eh, non solo della cooperazione italiana ma anche sono tra i programmi che hanno dato i maggiori risultati e i maggiori impatti sono indiscutibili e sono purtroppo anche loro eh, a loro volta di grande e eh, drammatica attualità e poi eh, questo grande sogno eh, tra l'altro legato a un paese eh, a cui siamo particolarmente affezionati che è la Bolivia del seguro universal quindi di mettere a disposizione anche eh, dei soggetti eh, meno, eh, meno sostenuti, eh, un quadro di assistenza sanitaria eh, appunto, universale è una delle prassi è una delle linee di programma eh, più importanti e più efficaci eh, nel quali, nei quali l'Italia si è impegnata. Eh, per quanto riguarda eh, la domanda relativa alla possibilità di introdurre eh, qualcosa di nuovo eh, per la cooperazione del futuro, certamente è ancora una volta riferita alla ricerca e alla conoscenza. Eh, sicuramente i sistemi curriculari sono deficitari, eh, stiamo parlando della scuola, della scuola media e della scuola, delle scuole superiori, perché è impensabile che ancora oggi i quadri eh, di studenti dei vari, mh, delle varie regioni del mondo che ancora si, eh, si affacciano alla conoscenza eh, siano caratterizzati da sistemi di sapere eh, perfettamente autocorrelati. Oggi, per, per dirla in termini molto semplici, un bimbo tunisino non conosce nulla della storia eh, della Germania eh, ma soprattutto un bimbo della Germania non conosce nulla della storia dell'Africa eh, con l'avvento poi dei grandi sistemi di comunicazione di massa i due quadri sono spesso con, condizionati da molteplici e profondi equivoci e pensiamo che il sistema scolastico l'impianto scolastico dovrebbe oggi comprendere ehm, elementi di cooperazione allo sviluppo eh, per far capire che il mondo è una realtà molto più complessa e molto più grande di quella che normalmente viene rappresentata e che dietro molte idee eh, ci sono in realtà alcuni pregiudizi. Eh, da ultimo e per concludere, una nozione eh, che deriva dalla nostra esperienza in, Africo, in Africa occidentale. L'Africa occidentale è interessante a vari livelli, eh, ma soprattutto perché è il quadro geografico dove più si è investito per lo sviluppo con i minori effetti, con i minori impatti. Cioè è la regione che più ha ricevuto apporti finanziari, eh, pur evidenziando sostanzialmente quasi solo i limiti degli aiuti allo sviluppo e producendo spesso una pletora di ehm, apporti del terziario a livello um, urbano e dando molto poco al cosiddetto rural pur, il povero rurale, che era in realtà il maggiore beneficiario, il maggiore destinatario eh, del sistema degli aiuti. Eh, io ritengo che questo sia dovuto al fatto che in Africa occidentale mh, regione isolata, regione caratterizzata dalle maggiori endemie, dai maggiori fattori di pressione ambientale, sanitario e recentemente eh, politico di destabilizzazione, sia più evidente il fatto che gli aiuti debbano essere legati a eh, una lettura ecologica delle relazioni e dei processi produttivi. L'Africa occidentale nel corso della propria storia era un magnifico sistema perfettamente equilibrato, retto da grandi cicli eh, e da grandi eh, derive di attività e di azione delle sue popolazioni in un continuo scambio regolato da processi naturali, con una base ecologica perfettamente definita e conservata, le transumanze, le grandi transumanze che scorrevano eh, secondo i cicli di pioggia dal nord al sud della regione, eh, i sistemi di scambi tra eh, agricoltura stanziale e sistemi agropastorali eh, e poi quelle che erano le linee di migrazione dal nord arido eh, al sud costiero e pluviale e anche le grandi crisi dell'ambiente a livello regionale con i cicli di siccità che hanno caratterizzato per molti, eh, molti anni eh, la regione saheliana, la parte settentrionale più fragile. Ehm, Riteniamo che una politica di integrazione economica e di cooperazione regionale oggi potrebbe essere uno dei grandi strumenti eh, di eh, maggiore efficacia degli aiuti internazionali e riteniamo che questo potrebbe farsi eh, attraverso reti, reti eh, di associazioni professionali, reti eh, di organizzazioni contadine, eh, per cercare di raggiungere in maniera più diretta e più armoniosa ehm, i destinatari finali degli aiuti e non fermare gli aiuti a livello eh, dei grandi centri urbani o delle capitali. È un oggetto che proprio pochissimi giorni fa è stato discusso direttamente con il direttore dell'Agenzia degli Aiuti ehm, della Francia, la FD, e mi sembra che attorno a quel tavolo eh, ci fosse ampio consenso eh, sia sulla necessità di, destinare, di raggiungere i veri destinatari sia sulla necessità di avere una lettura ehm, molto più profonda della base ecologica delle società eh, nella fattispecie africane e del fatto che il disegno e la strategia degli aiuti non possa prescindere da un approccio di ecosistemi eh, che è poi eh, la base di tante crisi ambientali che riguardano anche le nostre società occidentali.